Coccole, preliminari, petting, non sono mai abbastanza. Siamo una diversa dall'altra, ricordatelo. essere molto riservata al contrario di altri volatili non sono addomesticabile Cambio colore, umore, espressione e pure idea, più spesso di te.